Quest'anno per la prima volta come è stato detto abbiamo i... Eh, eh... Gli organizzatori della Saga hanno pensato a questa conferenza stampa eh, al Comune per, per promuovere ancora di più questo evento che tradizionalmente accompagna la chiusura dell'estate a Fisciano. Quest'anno abbiamo avuto una stagione ricca di eventi con tutte in collaborazione con tutte le associazioni del nostro territorio. Siamo stati al loro fianco e continueremo ad esserlo perché eh, è importante sviluppare questo tipo di manifestazione che eh, tendono a valorizzare la nostra tradizione, i nostri prodotti tipici, le nostre, le nostre eccellenze. Quindi noi continuiamo dovremo ad essere vicino a questo tipo di iniziativa, anche perché quest'anno rispetto ad altri anni abbiamo eh, avuto un impegno maggiore, visto le recenti circolari del Ministero degli Interni che eh, ci hanno eh, costretto a, a mettere in campo una, per questioni di sicurezza ancora più forze. Quindi eh, da quest'anno, appunto dalla Sagra, vista la grande affluenza che ogni anno porta, ci saranno delle telecamere che monitoreranno la sicurezza dei cittadini, ci sarà un servizio di sicurezza che eh, non avrà sarà molto importante in modo tale da garantire questa bella manifestazione nella massima sicurezza. Come ho detto noi la comunità cresce se eh, tutti quanti andiamo nella stessa direzione, in questo momento l'amministrazione insieme a, tutti, a tutte le realtà più importanti e associative del nostro territorio stiamo cercando di andare in un'unica direzione che è quella di far diventare quando più possibile Fisciano centro della Valle del Lire e dell'intera provincia e attrattore di, eh, di turisti, di persone che appunto vengono a scoprire le bellezze e le tradizioni del nostro territorio. Saremo contati degli spot che permetteranno di, coll il, di collegarsi gratuitamente al, ad internet, inizieremo da Gaiano per poi spostarli su altre piazze del nostro comune e sarà appunto eh, a disposizione dei cittadini la, la connettività che, eh, che oggi appunto serve, serve tanto. Quindi eh, a molti, in molte parti del nostro territorio ci sarà possibilità di, di, di, eh, di connettersi gratuitamente. Cos'è il Gallo e da quando è attivo a Fisciano? Allora, il GAL è giustamente, come ha detto lei prima, è un gruppo di azione locale che comprende nove comuni, eh, Fisciano, Calvanico, Mercato San Severino, Brasiliano, Siano e poi c'è Baronissi e Pellezzano e abbraccia poi eh, Cava di Tirreni e Vieti sul mare. Eh, il GAL è stato costituito ad agosto del 2016 e da, ed è da quella data che io sono il presidente del GAL, del, del CDA. In effetti il GAL è un'agenzia di sviluppo che abbiamo, abbiamo presentato il progetto sul su PSR per la progettazione 2014-2020 e siamo stati finanziati <coughs> per 8 milioni di euro. Eh, I bandi partiranno, 8 milioni di euro che dobbiamo mettere a disposizione delle aziende di questi territori. Chiaramente i bandi partiranno credo per fine anno e quindi cominceremo a a, impegnarmi. A, impegnarmi, a impegnarci per uh, mettere a disposizione questi, questi finanziamenti. Abbiamo lavorato per uh, un decennio per, per uh, formare proprio questo, questo GAL. Prima il nostro territorio, il territorio di Visciano, non poteva aderire al GAL in quanto, in quanto non faceva parte della zona C della regione Campania. Ci spieghi? Cioè senza la, zona, la zona C sono zone, zone montane. Il Comune di Fisciano faceva parte non della zona montana e quindi non poteva aderire a, a, al GAL, proprio perché il GAL in effetti aiuta le imprese agricole e turistiche del territorio. Quali sono le iniziative che state attuando e quelle in itinere? Le iniziative stiamo, mettendo, stiamo facendo, uh, un po di, stiamo, stiamo andando sui territori per chiaramente far conoscere il GAL perché molte, molte persone, molte anche, anche sui comuni, non, non sanno ancora le potenzialità che il GAL ha può mettere in campo per eh, aiutare chiaramente le aziende del territorio, quindi stiamo facendo promozione soprattutto in questo momento e per fine anno apriremo i bandi. In compagnia di Giuseppe Ruggiero, Presidente del Circolo Culturale Gerardo Pecoraro, ente promotore della manifestazione, ecco entriamo un poco più nello specifico, quali saranno le attrazioni principali e quale sarà in generale la manifestazione? Allora diciamo che l'attrazione principale da 33 anni a questa parte è il buon mangiare, i nostri piatti tipici, eh, sia fatti eh, sia i dolci alla nocciola ma che il cinghiale cucinato con vecchie tradizioni eh, diciamo fanno da eh, punto di forza della nostra sagra, a questo poi abbiamo unito anche una serie di iniziative artistiche, culturali e naturalistiche che si svolgeranno il giorno 3 settembre domenica e soprattutto Gaiano Experience che sarà un modo eh, di visitare sia il nostro paese che l'area naturalistica Frassineto in un modo molto semplice, partendo una passeggiata partendo dalla mattina fino ad, al pranzo e poi si continuerà verso l'azienda agricola Negri. Questa, questa manifestazione sono molto orgoglioso di portarla avanti anche perché ha unito varie associazioni del territorio, quindi un, un coordinamento e una collaborazione non solo paesana del nostro, della nostra realtà, ma ci siamo un po' aperti anche alle realtà del, del Comune stesso.